una grandinata infernale. Passato il primo stupore, Clementina aveva cercato i suoi bambini, ma per fortuna erano nella loro stanza, e Clementina se li radunò tutti attorno, proprio tutti attorno a lei, nella grande sala del pian terreno. Fuori era scuro come fosse notte, e la nebbia, Bagnava le finestre, assumendo al chiarore delle lampade delle fosforescenze infernali. E fu proprio allora che comparve Berlicche, uno dei più grandi tentatori. E, e se, se si fossero feriti. Come? Cosa? Dico, dicevo, se si fossero feriti eh, sotto la grandine intendo. Ah, no, oh mio Dio, no, no, è inutile chiamare lui, lui. Ma cosa? Chi? Chiamare? No, lui, intendevo lui, no? Lui. Ah, sì, dicevo, ecco, eh, se si fossero feriti, lui non li avrebbe di certo aiutati. Come non li avrebbe aiutati? Sì, dico, eh, lui eh, crede nella libertà. Come? Sì, la libertà. Come? come la libertà, la libertà anche di morire, sì, la libertà anche di morire, ma la libertà di morire per dei bambini, sì, anche per dei bambini, ma no, no, non posso, questo non, non è accettabile, per dei bambini no, ma purtroppo, eh, purtroppo lui è così, eh, ma quale senso ha? La morte di un bambino è eh, forse nessuno. Eh, sicuramente non ha, non ha nessun senso. Perché noi si rimane lì con l'anima impietrita, il cuore ghiacciato in un urlo, lacerando la carne, a ripetizione, a ripetizione, e si secca tutto, e si è nulla, nulla, e dolore. Ah, poesia! È bella la poesia, ma la poesia non ti salverà da quello che potrebbe succedere. Già. Forse eh, bisogna intervenire, in che senso? Eh, no, intendo intervenire, proteggere. Ma che dici? Ma perché io non, non, non li proteggo? Già. No, È certo che, che tu li proteggi Clementina, ma intendevo eh, se potessi proteggerli di più, di più intendevo, eh, se ci fosse il modo magari, magari di proteggerli di più, <ride> ecco, io non capisco cosa intendi, beh eh, certo, eh, giocando così eh, nel giardino eh, i rischi esistono, eh, sì, eh, io per esempio quando quando corrono sul muretto, mi terrorizzo l'altra volta ho visto una bimba cadere giù portandosi appresso una soglia di marmo addosso a lei e, e, e no, no, purtroppo non eh, c'era quella <ride> voglio dire, per, per fortuna non è successo nulla c'era il prato, l'erba sotto meno male però chiaramente i pericoli sono, sono molti, molti. E Clementina pensò, pensò alla grandine di prima, a quella, a quella grandine improvvisa. Ma è vero, sarebbe, sarebbe bastato che fossero, fossero rimasti fuori per, per farmeli trovare. Tritati dalla grandine, schiacciati, schiacciati sotto, sotto queste uova nere, soffocati dalla, dalla polvere dell'accumulo irrespirabile, quella, quella polvere che, che, che, che insidiosamente ti riempie i polmoni. Qual, quale protezione sarebbe stata sufficiente? Un, un tetto. Costruire un tetto sul. no, no, costruire un tetto sul giardino che non vale la pena, allora tanto vale lasciarli in casa, che, che è più solida di qualsiasi, di qualsiasi. tetto aggiunto. Ma la casa stessa, di fatto, non è che potrebbe crollare. Se questa grandine durasse per delle ore per giorni, per settimane si accumulerebbe e il peso de della polvere morta accumulata sul tetto non sarebbe già sufficiente a, fa a far crollare la struttura vedo vedo che sei preoccupata io appunto dicevo che basterebbe proteggerli meglio ma in che modo? ma che dici? Dici in che modo, non no, la madre, tu sei la madre. Io voglio sapere in che modo, in che modo. È, è, è semplice, beh, intanto eh, bisognerebbe non farli giocare troppo in giardino. Eh? Abbiamo visto com'è pericoloso portarli dentro, dentro. Eh, sì, ma tu stai dicendo? Un giardino pericoloso, un, un giardino, tu sei la madre, tu sei la madre, è pericoloso! Eh, sì, è pericoloso e, e, e mi permetto eh, anche il contatto eh, con gli altri, intendo, una spinta, una spinta eh, malauratamente o uno scherzo cattivo ai bambini, <ride> è vero, ma no, no! Il corpo, l'amore, il bimbo che, che cresce nel sangue. Sì, appunto, nel, nel sangue, nel sangue versato. Di una caduta. Eh? La caduta di un pozzo, di un gesto affrettato. Un malaugurato difetto. Eh, vedo che sei sconvolta, Clementina, posso suggerire la scienza, no, no, la, sci non, la scienza, non, non scienza quella, non scienza, zita, zitta, ecco, dicevo appunto, la scienza, eh, ormai ci fornisce dei mezzi sicuri, infallibili, per prevenire, non curare, prevenire qualunque disgrazia. E come? Co come, come devo fare no no il, il giardino la carne l'amore e la morte la morte voglio sapere come voglio sapere come ecco beh intanto eh, potremmo eh, provvedere eh, alcune semplici procedure eh, semplici ed, ed innocue la sterilizzazione per esempio renderemmo i loro corpi puliti perfetti in, in, inattaccabili, sì, ma le cadute, le cadute gli incidenti, ecco, ecco, perfetto, perfetto, per, per quello ci vorrebbe una stanza costruita in acciaio, una stanza invulnerabile, un rifugio perfetto, bisognerebbe tenerli dentro un possente forziere, co come, come, come, quello che, che si potrebbe usare per conservare i gioielli, no? I gioielli di gran prezzo, i tuoi figli sono i tuoi gioielli di gran prezzo. Per loro sono necessari degli scrigni di forza illimitata, indistruttibili e duri come le ossa del tempo. Bisogna costruirli, qua, eh, proprio qua, domani, eh, fin da domani. Sì, sì facciamolo, Clementina guardò i suoi bambini, giocavano per nulla preoccupati di quel temporale mostruoso, giocavano placidi, tranquilli, sereni, ma e se, se si ammalassero dentro quelle gabbiette d'acciaio ma no <ride> tranquilla tranquilla per questo eh, noi avremo fatto le sterilizzazioni e ti aggiungo puliremo anche il loro sangue ogni 15 giorni una totale trasfusione <ride> e, e applicheremo dei filtri speciali alle finestre delle gabbiette che che non faranno passare nulla, assolutamente nulla, si intende tranne un po' di luce, e loro staranno benissimo, benissimo, protetti, per sempre. Ah. Bene, mi sento meglio, adesso mi sento meglio non dovranno rischiare mai più, mai più, vero? La vita, la vita, la vita, la morte.